ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio darvi un pelino di più di dettaglio in merito alla mia opinione rispetto a Dirt Rally 2.0, l'ultimo nato della, di casa Codemaster, perché nell'ultima live insieme a Fabio e Vincenzo purtroppo ci sono stati problemi tecnici in cui non si sentiva veramente bene l'audio, adesso ho risolto. E, e quindi ci tenevo a fare un video appunto per dare un pochettino eh, chiarezza rispetto a quello che si è detto in quella live e dare le mie considerazioni personali in merito appunto a questo titolo qui allora, eh, uscito a fine di febbraio Dirt Rally 2 è stato Assolutamente il titolo attesissimo dopo diciamo, il primo Dirt Rally eh, uscito un paio di anni fa, in cui ci si aspettavano delle migliorie eh, diciamo, abbastanza importanti, sapendo che comunque dopo il flop di Dirt Rally 4, perché non possiamo chiamarlo in un altro modo, eh, aspettavamo tutti, soprattutto gli appassionati di rally, eh, un, un ribaltone in senso positivo appunto di Codemaster eh, nel campo del rally. Allora, le specifiche del gioco non ve ne parlo perché eh, vi invito assolutamente ad andare a guardare il video di Alessandro De Luca che ne ha parlato ampiamente, dove vi spiega i menù, le auto, cosa si può fare, cosa si no, non si può fare e anche il suo apprezzamento generale. Ad oggi io voglio solo parlare in, eh, in generale di cosa penso di The Rally 2 quindi eh, che ci siano le corse storiche, i time lap, che si possono personalizzare i campionati, che c'è il FIA World Rally Cross Championship, che si può creare la propria scuderia, eh, eccetera, eccetera, che ci sono due versioni di gioco, eccetera, andate a vedere il, il, il video di Alessandro De Luca, ve lo consiglio, ne, ne parla ampiamente nel suo video. Io quello che voglio parlare è assolutamente il fatto che questo titolo, ha un potenziale enorme per non dico diventare il titolo di rally definitivo però di farsi spazio appunto eh, in questo in quello che è il campo appunto del rally perché perché la, la a parte diciamo il dettaglio grafico che potete assolutamente apprezzare, anche basta vedere i gameplay che ci sono su YouTube, ma magari eh, ve li faccio scorrere anch'io in questo video qua, ha ehm, ah, un, un, due caratteristiche che comunque hanno sempre contraddistinto diciamo, Godmaster in questi titoli qua, la prima è sicuramente la fisica di guida, cioè la fisica o meglio il comportamento che hanno le auto, perché sono veramente coerenti con quelle che sono le aspettative di un, di uno che, di un pilota, un guidatore della torremenica come me che fa rally e, e soprattutto un audio che è davvero fatto molto bene secondo il, la mia modestissima opinione. Ma c'è un velo di amarezza in quello che sto dicendo, penso che l'avete capito, soprattutto per quelli che mi seguono ormai da un po', perché? Perché, eh, perché Rally 2 purtroppo è, è castrato da una mancanza totale di force feedback o meglio c'è la presenza di un force feedback ma non è assolutamente degno di questo nome per farvela bre breve eh, io con il mio T300 GTE ma anche con, eh, con altri volanti a detta di amici miei e anche di commenti che ho letto su youtube ma anche sui forum è come se questo force feedback fosse semplicemente un on off acceso o spento mm, nello specifico un force feedback che non dà assolutamente quei dettagli di quello che succede tra la gomma, la sospensione, lo chassis e, eh, la, la, la, e quello che succede intorno alla macchina. E di conseguenza viene a mancare che cosa? La connessione diretta con l'uomo, cioè il pilota e l'auto. E quindi di conseguenza non, non si riesce a guidare, ragazzi. Cioè non è più il fatto di una, una questione di dettagli, ma è veramente una, cioè sono, sono grossi dettagli che mancano. Io non so come spiegarlo bene. E mh, Si passa da mh, un force feedback duro a leggero, senza nessun tipo di comunicazione di quello che sta succedendo. Ho provato miriade di impostazioni, ho cambiato anche quelle poche impostazioni che si possono cambiare dietro diciamo, i file appunto che si occupano del force feedback, sapendo che è Vincenzo, Nixos 1.2.3, vi consiglio di andare a vedere il suo canale, di iscriversi perché è un geniaccio lui, ehm, ehm, mi ha detto che sono dei file che sono codificati, cioè quella parte lì in cui su Dirt Rally e su Dirt, eh, Dirt 4 si potevano andare a modificare come uno gli piaceva eh, modificare il proprio force feedback, qui non si può. Cioè si possono aggiungere alcuni dettagli o indurire o meglio avere più forza di ritorno del, del volante ma non si possono, diciamo, ma non si possono diciamo, andare ad affinare quelli che sono appunto eh, il ritorno eh, che l'auto dovrebbe dare al cioè il, il Dirt Rally 2 dovrebbe dare appunto al force feedback quindi è elaborato malissimo è bloccato cioè non è un, un force feedback de, degli anni nostri e questa è veramente una delusione pazzesca perché al day one tu non ti puoi, a, a meno di una settimana da, dall'uscita del gioco tu non ti puoi permettere di, di presentare un prodotto così quando c'è una concorrenza magari non nel rally ma una concorrenza che è spietata per quanto riguarda il dettaglio del force feedback è una cosa per me è inammissibile cioè non è neanche un qualcosa che rende il gioco arcade o meno cioè rende il gioco totalmente ingiocabile, almeno per chi vuole goderselo per come dovrebbe. A me di andare a sbattere a destra e a sinistra perché non riesco a sentire lo slittamento dell'auto, o il fatto che mi parta di posteriore, o che ci sia un avvallamento perché non riesco a sentirlo. Perché se mi vedi a dire, ma sì si sentono le vibrazioni, ma si sente che non si sente nulla, o pochissimo. Lo slittamento laterale, o lo spostamento di carico, i pesi dell'auto, non si sente nulla. Cioè, non, non si riesce neanche ad anticipare quello che sta per succedere, perché sono informazioni talmente deboli o comunque grezze, rozze, che non si riescono a, ad interpretare. E in un gioco in cui, o meglio, in una... Eh, Disciplina come il rally in cui tu hai bisogno di sapere istantaneamente quello che sta succedendo, la posizione dell'auto, eh, il carico dove sta andando, il cioè, la, la, la frizione del, della ruota a terra, come sta lavorando, sto perdendo grip, eh, devo per trovare grip devo passare una marcia o meno, sono cose molto, molto importanti e io l'ho testato tutto. Dove si riesce più o meno a percepire qualcosa è con una classe, la R5 se non sbaglio, in Spagna su un asfalto liscio, ma anche lì ci sono dei comportamenti che non si riescono ad anticipare proprio perché non ci sono queste sensazioni. E questo è veramente un peccato perché il se questo fosse, non dico il force feedback perfetto, ma che fosse all'altezza almeno di del primo 3 Ortrelli 1, cioè dovrebbero prendere quei file lì e metterli qua... Eh, avrebbe veramente la sua da dire questo Dirt 2 perché graficamente è veramente carino le auto sono fatte molto bene ci sono un sacco di categorie ci sono un sacco di possibilità di gameplay single player, campionati creati ad hoc e personalizzati ci sono eventi eh, settimanali eh, c'è ehm, la possibilità di giocare online il FIA World Rallycross Championship veramente è, è, è un peccato corredato da un audio che comunque è fatto veramente bene l'ambientazione è perfetta ci sta tutto l'ho provato in triple screen ragazzi la resa è spettacolare ho, ho veramente girato il web eh, per trovare una soluzione ma nulla, niente addirittura non era ne, non era implementato per i direct drive e questo è gravissimo ragazzi cioè, un prodotto di questo genere uno, un, un utente finale non dovrebbe intervenire dietro a modificare i file tu compri un prodotto finito non ti dico che deve essere perfetto, che ci possono essere delle patch che aggiustano, eccetera, eccetera... Ma come minimo, ma cavolo, il force feedback... Non è possibile. Ora so che c'è la comunità eh, di giocatori che hanno comprato Dirt 2... Che sono impazziti sul forum di Codemaster... C'è un posto che si sta arricchendo giorno per giorno... Con le aspettative che appunto venga corretto... E non posso assolutamente sentire persone mi dicono ma sì io sono riuscito perché non ci credo ragazzi non ci credo eh, ci abbiamo provato in, non so in quanti c'è anche io ringrazio marco 69 che mi ha, ha dato una mano via via Steam per cercare di modificare con le sue impostazioni ho aggiornato i driver eh, i firmware tutto quello che c'era da fare sul mio volante ma, eh, ma niente ragazzi non migliora nulla si sì, si può indurire si può sentire un po' più di frizionamento eh, ma non, non è questo che, che, che mi aspetto cioè io se sono su milioni di pietre, di ghia, sulla ghiaia, voglio sentirle sotto le mani, se sto scivolando voglio sentire, l'unica cosa che è fatta bene sono le collisioni, le collisioni si sentono, quello nulla da dire. Ma cavolo, quando tu prendi un salto, sta rimbalzando, rimbalzando, devi sentire lo sterzo che ti dà la controbotta, che so, quando ti dà eh, quell'effetto pendolo in cui tu dici, cavolo posso riaccelerare adesso perché così prendo grip e non vado fuori, niente, non si può, assolutamente ed è un vero peccato. Quindi ad oggi, al 2 marzo, che sto registrando questo video, se dovessi consigliarvelo, vi direi, aspettate, aspettate che, che esca una pace, che lo sistemi, perché così è ingiocabile. Quindi ragazzi, io mi fermo qua, eh, e spero che abbiate eh, apprezzato comunque le immagini e il suono di quello che sono riuscito comunque a registrare, spero che Possiate condividere insieme a me, qui sotto nei commenti, le vostre opinioni rispetto a Dirt Rally 2, se l'avete testato, cosa ne pensate, perché non voglio neanche apprezzare e dire, apprezzarlo e dire che è un simulatore o altro, perché non posso in questo momento, è impossibile, assolutamente, posso solo dire che la fisica delle auto mi sembrano coerenti, ma non posso dire di più, vi posso dire che è un audio bellissimo, ma... Eh, più di questo non posso, quindi mi fermo qui come dicevo, eh, quindi non esitate a condividere insieme a me nei commenti quello che ne pensate, quali sono le vostre aspettative, se magari avete voi trovato la soluzione per migliorare questo force feedback, eh, non esitate a lasciare un pollice in su se questo video vi è piaciuto, ricordate di eh, iscrivervi se non l'avete fatto tanto è gratuito, attivate la campanellina per essere notificati ogni volta, butto un nuovo video sul web, e se volete più informazioni, dettaglio proprio di una recensione fatta bene, come dicevo all'inizio video, non esitate ad andare a vedere il canale di Alex De Luca che ha fatto una bella recensione e anche ha fatto i suoi apprezzamenti sul gioco. Noi come al solito ci vediamo prestissimo, grazie per avermi ancora una volta seguito in questo video, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!